Pace Bene a tutti voi e ben trovati in quest'angolo di preghiera. Continuiamo la nostra avventura, la nostra riscoperta, questa sulla, sulla spiritualità del Sacro Cuore. La devozione del Sacro Cuore essenzialmente oculistica. Le stesse apparizioni avvengono infatti sempre davanti al Santissimo Sacramento esposto nella Cappella delle Suore Visitantine. E l'Equalistia, in effetti, è in gran dono del cuore di Gesù, sia dall'ultima cena. Gesù in queste apparizioni vuole essere riconosciuto come amante, non amato e nonostante ancora amante l'umanità l'essenza della devozione al sacro cuore è l'amore misericordioso Santa Margherita è la vittima consumata dalla carità verso Dio e verso i fratelli questa devozione mette anche equilibrio tra azione verso gli altri e l'unione con Dio tra contemplazione e azione. Infatti, se l'azione cristiana è doverosa, perché la fede si dimostra con le opere, non può tuttavia limitarsi ad essere solo un'azione filantropica o tendente solo alla promozione umana. Non può ridursi alla, sulla dimensione orizzontale, ma deve fondarsi e concludersi in Dio. Deve avere Dio come origine e meta. Questa devozione, più che attirare l'attenzione su di sé, vuole attirarla sulla dottrina cristiana, invitare a conoscerla nella sostanza profonda e a viverla con coerenza. La devozione al sacro cuore non si riduce in qualche preghiera o esercizio di pietà, ma deve tendere all'imitazione delle virtù del cuore di Gesù, alla conformità delle nostre azioni con le sue, in modo particolare con la sua dolcezza, umiltà e carità, proprio come vuole il Padre Eterno, che ci ha predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Inoltre anche l'amore della Santissima Trinità entra a far parte dell'oggetto integrale e completo del culto prestato al Sacro Cuore, quale motivo supremo o prima sorgente di tutte le opere che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno compiuto in favore dell'umanità creazione, incarnazione, retenzione, santificazione, glorificazione e poiché l'amore increato è unico e comune alle tre divine persone posseduto però da ciascuno di loro in modo conforme all'eterna processione di cui sono principio e termine. Sembra doversi concludere che tale amore è oggetto proprio e diretto del culto, anche se Padre e Spirito Santo non si rivelano amanti se non attraverso il verbo fatto carne. Il cuore del Redentore rappresenta tutta la sua vita interiore. In un certo senso, è l'immagine naturale, lo specchio della sua persona, della sua duplice natura, divina e umana, e di tutte quelle perfezioni che hanno intimo nesso con la carità. Tale devozione, allora, non è solo cristocentrica, ma tende a diventare Teocentrica, il cuore di Gesù è la via privilegiata di accesso al cuore della Santa e Divina Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo.